ciao allora benvenute nel video delle scoperte del mese allora il primo prodotto che vi voglio mostrare questo mese è questa crema mani che vi avevo mostrato in un video dove ve l'avevamo acquistata è la crema mani fiore di loto e salvia del libro allora che ho completamente finito è un 30 ml, ho segnato il prezzo che è di 2,95 euro. ed è un punto verde quindi non è mai scontabile se non con le promozioni nel catalogo quando fanno il set regalo. Allora questa intanto è la confezione, ok, allora intanto l'inci, l'inci è davvero molto valido per, quindi ottimo, poi la confezione è un 30 ml, quindi è piccolina e comoda anche da portarsi dietro in viaggio oppure in borsetta ed è, è valida. Poi veniamo al profumo mm, fresco, freschissimo. Sì, me lo ricordo. È fresco, mi piace. Non so se, non sa so di salvia, forse fiori di loto. Comunque è fresco, è piacevole, persiste un pochino sulle mani non tanto la texture poi è in crema ricca ma una volta massaggiato e basta davvero un massaggio velocissimo assorbe velocemente quindi è perfetta da usare anche fuori casa o più volte durante la giornata non crea nessun tipo di problema ed è perfetta perché assorbe subito e se vogliamo invece un'azione più idratante alla sera ne applichiamo uno strato un pochino più generoso e comunque sia ripara bene Lascia le mani morbide, idratate, non unte e mi piace. Mi è piaciuto sicuramente. Questo ve lo consiglio. Le novità mi piacciono sempre un sacco. Andiamo avanti. E adesso vi mostro questo balsamo per i capelli dell'ultra dolce: balsamo crema nutriente oliva mitica. Dice di avere, essere all'olio d'oliva vergine. E capelli inariditi, sensibilizzati, con estratti naturali, eccetera, eccetera. Questo me l'avevano mandato, infatti. Comunque, 200 ml, 1,79 euro. E adesso ve lo mostro perché ovviamente l'ho finito. Allora, io... Si è visto? Di questo prodotto io ero scettica perché non mi piace la profumazione all'olio d'oliva o all'oliva. Quindi ho detto... Ah, e invece mi sono ricreduta, mi piacciono in questo caso. Dunque, il profumo non sa assolutamente di oliva, ma è fresco. A me è piaciuto sicuramente tanto, poi soprattutto fa quello che promette. Quindi applicato una noce di prodotto sulle lunghezze, sulle punte, si lascia agire come balsamo 3-5 minuti e poi si rimuove. Facile da rimuovere ed è... lascia i capelli belli morbidi, idratati, nutriti. Belli li sentite, li sentite, li sentite la differenza ehm, facili da pettinare e da mettere in piega, ma non li sporca, non li unge, non li ingrassa, e non li fa sporcare più velocemente. Io eh, ho i capelli un po' secchi sulle punti e i gross, grassi sulla cute e mi sono trovata davvero bene. Questo qua ha fatto questo qua ha fatto davvero miracoli perché dopo l'applicazione si sente la differenza. Quindi sicuramente un prodotto che se avete i capelli un pochino secchi vi consiglio di provare perché si sente la differenza. Veniamo ora all'ultimo prodotto per questo mese e questa è stata una scoperta. Allora, tanto era nel calendario dell'avvento dell'Ossitan. Questo è, sì, ve l'ho detto, dell'Ossitan, È l'olio da doccia per il corpo con il 10% di eh, olio di karité. Allora, la, io ho amato la confezione perché aveva il tappino che si apre questi pack davvero io li, li conservo perché sono fantastici quello che avevo io era un vi dico la quantità se c'è era un 35 ml comunque ho segnato il prezzo 250 ml vengono 18 euro e l'ho visto sul loro store ufficiale allora è questo e io non ho mai provato olio per doccia perché normalmente tendono a essere un po' unti per me io non amo le cose unte, effettivamente anche toccando il tappino adesso lo sento un po' unto il profumo è qualcosa di paralisiaco, se vi piace il carité questo è fantastico poi l'ho provato comunque ad usare, basta poco prodotto Lascia la pelle, dunque fa una schiuma fantastica, io all'olio non mi aspettavo facesse schiuma, questo lo fa, fa una bella schiuma morbida, e che però si rimuove facilmente e non lascia la pelle unta, anzi la lascia morbidissima, quindi dopo non c'è bisogno neanche di applicare la crema idratante. È stata una rivoluzione perché soprattutto in inverno tendo ad avere la pelle un po' secca, questo ha fatto la differenza, quindi davvero wow, e quei palotti che mi hanno visto il prima e il dopo, si sente la differenza e che subito non ci davo proprio tanto perché dico sì lo provo, sono curiosa, ma non pensavo e invece è fantastico, davvero, soprattutto se avete la pelle secca oppure se amate i palotti comunque sia con buonici o che sanno di karité perché questo è fantastico il profumo che però non persiste sulla pelle, ecco provatelo perché davvero rivoluziona e si vede la differenza si vede e si sente quindi garantito allora queste erano tutte le scoperte per questo periodo vi ricordo sempre di seguirmi anche su Instagram perché lì pubblico le first impression quindi le recensioni quelle più brevi ad esempio se ho un campioncino o qualcosa da provare che uso una o due volte lo scrivo lì sopra piuttosto che fare un video dedicato perché non avrei le recensioni